l'infiorata, un evento che coinvolge i rioni collinari della zona di Salerno è un sorriso per i quartieri collinari sui quali poi interverremo con il piano delle periferie che presenteremo tra qualche giorno, abbiamo espletato tutte le procedure relative alla gara, sono state portate a termine, quindi si possono immaginare immediatamente del, un inizio dei lavori appena sarà possibile secondo i termini previsti dalla legge. Le, I progetti saranno raccontati alla cittadinanza, alla cittadinanza con uh, rendering e immagini che faranno capire di che si tratta e quindi questa infiorata è un ulteriore sorriso per le zone collinari tra le quali Oliara, che sono tra le zone più belle della nostra città e che vanno valorizzate. È un'immagine floreale suggestiva che ha degli antecedenti nobili, sono più edizioni che teniamo di questa iniziativa e che contribuisce ad un incitamento, alla tenuta della città da parte di tutti delle... Salve per quanto riguarda quest'anno anche, eh, anche quest'anno ad Oyara, il 2 e 3 giugno eh, faremo questa bella iniziativa di Ogliara in Fiore il corso di Oyara sarà eh, riempito eh, da tappeti realizzati dai ragazzi di fiori, eh, inizieremo i lavori il sabato sera alle ore 20 e continueranno per tutta la nottata eh, e, e si concluderanno poi la domenica mattina per quanto riguarda i, I materiali che noi utilizziamo tra i vari fiori, oltre, diciamo, oltre 50.000 stili di garofani già prenotati, oltre, eh, oltre gerbere e, e crisantemina, avremo anche altri materiali come dei materiali vegetali. Eh, il tutto si concluderà alle ore 12 eh, quando ci sarà la fotografia di gruppo e, e, e sancirà diciamo, la conclusione dei lavori dell'infiorata. E, um, già delle, dalle scorse edizioni abbiamo riscontrato turisti e visitatori da varie parti della regione, devo dire la verità, e anche da fuori regione dalla Basilicata due anni fa. Un evento del genere è difficile organizzarlo? Quanto è difficile promuoverlo? Beh Ci sono sei mesi di lavoro dietro, si parte da gennaio e si arriva poi ovviamente a giugno, a maggio, a seconda della, della data della, del Corpus Domini. È un po' difficile perché bisogna portare avanti un po' di cose, quindi parliamo diciamo, dei disegni, delle opere poi da riprodurre, dobbiamo capire le quantità ovviamente delle dei materiali, dei fiori, del, del materiale poi vegetale che di cui c'è bisogno. Quanto tempo ci vuole per realizzare le tante opere che vediamo ogni anno? Possiamo dire che ci vuole una nottata intera, dalle 8 di sera fino al mattino successivo, quindi almeno un 12 ore, almeno. Una parte bella alta della città che guarda tutta la città e che in qualche modo coinvolge tutta la città ed è un appuntamento esattamente principalmente spirituale perché fondamentalmente anche attraverso quello che è tutto il segno della bellezza, dei profumi della creazione però poi ecco si arriva alla bellezza del bello, del creatore e in quella forma straordinaria che lo stesso Gesù ci ha dato della sua presenza viva e vera nell'Eucaristia. Quindi è la creazione che si mette a servizio del creatore. Sicuramente la comunità di Oliare è impegnatissima per realizzare qualcosa che serva a tutta la comunità, non solo quella di Oliare ma di Salerno ed è impegnatissima soprattutto in lavori che coinvolgono anche dal punto proprio di vista, di vista della, delle relazioni umane, amicali, eh, un rinsaldarsi anche dei rapporti, quindi serve tanto anche a creare comunità a questo, questo evento.